A ver La storia del treno che sparì nel nulla me la raccontarono per la prima volta quando avevo, sì e no, dieci anni. Più avanti nel tempo l'ho sentita raccontare più volte da gente diversa, in luoghi diversi. È come se quest'idea fosse rimasta sospesa nell'aria, atomizzata, e ciascuno poi ne abbia inalato un atomo e introiettato, e poi l'abbia fatta propria, più o meno senza accorgersene. Decido. Prendo la macchina, mi faccio il viaggio attraverso l'isola, destinazione Carrapipi, il paese dove il treno si perdeva. Un luogo parla, ha le sue voci, chissà se una volta lì non riesca a ripescare qualcuna di queste voci. Arrivo che fa un caldo tremendo, la camicia incollata alla pelle, fermo la macchina in un baio sterrato. Mi copro dietro le sepi, le siepi, ed effettuo un cambio, indossando una t-shirt. Mi dirigo in piazza. Il sole batte, la canicola non perdona. In piazza, fatta eccezione per qualche cane ciondolante, l'ombra di nessuno. Scorgo un cartello ingiallito, con la scritta sbiadita. Stazione. Bene, cerco proprio quella. Giungo all'estremità di una trazzera che una volta serviva la stazione vecchia parcheggio la macchina sul cio della strada maestra e proseguo a piedi cicale il loro canto ondeggia come lo scirocco sulle stoppie gialle sotto un cielo blu di un sole implacabile profumo di paglia i miei polmoni si dilatano ad accoglierlo a sorsate in tutta la valle questi suoni oltre a quello delle mie scarpe sulla ghiaia Giungo finalmente alla stazione. Un edificio piccolo, con tre archi diroccati e le finestre rotte. L'ingresso è un uscio di legno scardinato e cicolante. Spingo e dentro. I muri scrostati. Su una parete, il tabellone degli arrivi e accanto, quello delle partenze. Il vetro della biglietteria è mezzo in frantumi. Polvere e calcinacci ovunque. C'è una panca ancora intera. Spazzo via la polvere e mi siedo. Mi guardo intorno. La voce di mio padre sopraggiunge, puntuale. gli echi dei suoi racconti ancora nella mia testa, mi bloccano il fiato nel petto. Una stretta al cuore. Poggio i gomiti sulle ginocchia e affondo la testa tra le mani. Piango. singhiozzo. Le lacrime scorrono. Il dolore mi invade ed effonde in tutto il mio essere. Mi sembra di perdermi, di sentire parti di me che vanno via con lo scirocco, evaporate in un nugolo di moscerini.